Sì, non Fabrizio buonasera buonasera Pamela bentrovata Ben, ben, veramente ben arrivato a te, grazie di essere qui, facci i Fabrizio, controlli buonasera. iniziali, buonasera, aspetta Fammi appunto, aspetta che mi parte eh, di nuovo. Ben allora, aspetta, vediamo se siamo online. Eh? Ecco, sì, sì, siamo online, benissimo. Allora, un attimo solo che salutiamo alcuni dei nostri amici. Sabrina, Roberta, Elisabetta, Dani, eh, insomma senza fare tutto l'elenco come al solito Enrico Ballantini, il papà di Focus, grazie grazie Enrico per questo spazio che ci dai e Io da introduco Fabrizio che oltre ad essere mio fratello d'anima quella è la prima cosa cioè, fondamentale perché è così che è realmente quello che siamo fratelli d'anima in realtà Fabrizio tu non hai tanto il bisogno di essere presentato però nel caso sei straconosciutissimo nel caso in cui ci fosse eh. nel caso in cui ci fosse a vedere se c'è qualcosa Che è successo? Sono rimasto solo nella introduzione. Ora sono l'organizzatore. Quindi vado avanti nel frattempo a riempire questo spazio <ride> improvvisando. e quindi Sono stato piacevolmente invitato da Pamela, la quale va, va in onda regolarmente su questo canale con un suo lavoro meraviglioso che riguarda prettamente l'ipnosi, le vite passate, la regressione la psicologia, la psicologia regressiva e quant'altro, e mi ha invitato proprio per vedere, di condividere eh, anche i mie, le mie ricerche che sono fondamentalmente eh, ricerche di natura antropologica, studiano l'uomo, il comportamento umano, attraverso il filtro del cielo, attraverso il filtro astrologico. Eh, Nell'arco degli anni l'astrologia mi ha fornito un linguaggio simbolico attraverso il quale ho potuto in qualche modo ehm, visitare ambienti dell'animo della, dell umano, la psicologia, l'antropologia, la teologia, e grazie a questo linguaggio ho cercato il, le forme di quel campo di forza che in qualche modo sincronicamente tra l'alto e il basso continua a illuminarci. Quindi ho indagato i vari sistemi cercando di trovare spiegazioni a quella che è una delle domande fondamentali che mi sono posto da quando ho iniziato giovanissimo questo percorso, e cioè che senso ha tutto questo? Che senso ha la vita? Quindi, era una domanda semplice ma molto molto impegnativa perché prevedeva in qualche modo l'entrata dentro quella stanza mh, incredibile che è la, la, la, la sacralità, la stanza del rapporto con gli archetipi, il rapporto con Dio. Ed è di questo rapporto che questa sera, piacevolmente intrattenuto cercando un minimo di introduzione ma sono rimasto molto blando e quindi puoi ricominciare come se nulla fosse successo. Non so dove sei andata ma non lo fare più. Ti prego non lo fare più. Ti ho abbandonato scusate ma è andata via la luce proprio totalmente quindi ovviamente il wifi è sparito anzi meno male che è tornata comunque speriamo no. grazie Fabri tanto so che non hai bisogno di in realtà me. No, no invece però... ho bisogno ricomincia da sì, casa stiamo meglio ricomincio allora scusate ancora allora avevamo detto che doveva essere divertente perché noi in realtà con Fabrizio eh, ci divertiamo tantissimo no e quindi ecco appunto Iniziamo bene. Allora, Fabrizio, tanti anni vissuti in India, in, negli Stati Uniti, direttamente conoscio, quindi già questo fa di te, no, qualcuno insomma ha qualcosa da dire, ma a prescindere da questo, perché poi noi siamo eh, tutto, no, tutte le nostre esperienze, tutto quello che viene anche dalle nostre famose vite passate. Ad ogni modo, vado di corsa di corsa, se no, so, parlo fino a dopodomani. E, mh, hai studiato eh, nell'Istituto di Scienze Religiose di Urbino, presso il nostro notissimo Arthur Findlay College di Stansted, in Scozia, all'Università di Bologna. hai fatto dei lavori, se ricordo bene, con dei docenti no? di psicologia, sì. filosofia. Una scuola, sì, sì. Una scuola mm. di psicologia, eh, astrologia e antropologia, il primo corso biennale interdisciplinare tra tra professori e professionisti del settore per dare una prima preparazione a coloro che volessero diventare operatori olistici negli anni 90. Bello, negli anni 90. Super avanti negli no? eh, sì, sì. anni. E poi hai fatto radionica no? con... Dove? Nel sì, sono studiato bravissimo. la radionica con Bruce Copen dell'Università di, di Londra ed è quello un settore meraviglioso quello delle frequenze e delle onde che in qualche modo ritornano sempre a parlare di campo, di forze, di frequenze, di, di, di, di, di, di, di, di musiche, di musiche celesti e se vuoi anche di orbite e in quanto orbite di destino. Alla fine esatto. della giornata. E torniamo di nuovo qui alla serata di, alla nostra serata, nella quale appunto volevamo introdurre questo discorso del debito karmico, quindi come decidere il nostro destino. E mh, a parte che eh, Fabrizio ha scritto anche due libri, eh, Gli ordini del destino e I maestri del karma, quindi è studioso di antropologia, fondatore dell'astrosofia, e eh, quindi è il papà dell'astrosofia e eh, dell'Istituto Internazionale di ricerca antropologica etnos che oltretutto eh, organizza ha organizzato sempre dei, dei, degli incontri meravigliosi ai quali ho avuto l'onore e il piacere di essere presente grazie sempre il piacere e per conoscere delle persone meravigliose perché fabrizio fra le tante cose se proprio, è un catalizzatore di persone belle, no? Un po' quello che succede anche a me, tanta gente. Bellissima. Grazie del complimento, non lo sapevo. Comunque. Eh, ma io lo vedo dire, da fuori. Devo dire che potendo circondarsi di persone pulite, sincere e ottimi ricercatori di buon animo, mi sembra che potendo scegliere perché no. Esatto, e hai detto la parola magica, perché in realtà quello che, perché tante volte no, ci presentiamo, ci presentano, ma noi siamo realmente ricercatori, no? Dentro di noi quello poi in realtà facciamo. Esatto, esatto, esatto. Ricercatori del vero, o se vuoi ricercatori dell'immortale, poi puoi mettere quello che vuoi dentro. Dentro, <ride> hai ragione. Quindi questa sera tante persone magari si chiederanno che c'entra l'ipnosi regressiva, l'ipnosi, eh, quindi io dico ipnosi regressiva e anche ipnosi progressiva, no? Quella che va in avanti, non solo indietro nel tempo. Tempo e l'astrosofia, non avete idea di quante cose no? Poi ci uniscono, è proprio mh, astrosofia e ipnosi, in questo senso, eh, questo tipo di ipnosi, ovviamente, sono proprio una combinazione sinergica che converte tutta in una, mh, una parola molto grande che si, che, che è la consapevolezza, la coscienza. Quindi una via di evoluzione che è una crescita proprio spirituale, quindi è un punto di vista sull'anima, eh, sul su percorso dell'anima, sulla grande, tutta la vita no, della nostra anima, mh, visto da punti di vista completamente che sembrano distanti, invece corrono paralleli e in tantissime cose ci uniamo, vero Fabri? Assolutamente sì, perché pur non essendo un fan, dell'indagine diretta nelle vite passate, ma solo perché non posseggo gli strumenti per poterlo fare, ho sempre immaginato comunque che io penso che una persona che non, non si faccia delle domande sul da dove vieni, eh, sul chi sei e dove stai andando, in qualche modo <ride> disonori il fatto di possedere una coscienza, disonori Penso proprio questo fatto a qui. A e, esatto, e, però sai, non tutti hanno un talento particolare, una passione per il mistero, per il passato, una mente elastica e aperta per poter affrontare temi non conformi. E ti dico, anzi, l'obiezione del cosa c'entra la regressione, eh, la psicologia regressiva, se vogliamo dire l'ipnosi regressiva con l'astrologia, uno potrebbe anche obiettare, eh, proprio perché da sempre si è cercato di creare delle discipline chiuse, con scuole di pensiero chiuse. Corsi chiusi? corsi chiusi che in qualche modo impediscano forse l'unica cosa che un vero ricercatore dovrebbe poter fare, cioè contemplare in chiave sistemico-olistica eh, la realtà e vedere come da qualunque punto di vista la si voglia leggere ci sono delle matrici delle, delle procedure, dei protocolli, delle, una temporalità, una sincronicità che continua a emergere da ogni parte e che ti porta e ti conduce alla fine sempre sulle stesse, sulle stesse vie, sugli stessi percorsi. Verissimo. Ed è quello che poi senti nel cuore quando incontri persone che magari hanno fatto tutt'altro, ma che trovi che abbiano avuto sempre questa meraviglia questa voglia di capirne di più, questa voglia di andare nel profondo. E ti devo dire che anche come inizialmente come astrologo eh, sono partito da quella che era l'astrologia classica nazionale italiana e poi sono andato a leggermi quella indiana, che rispetto alla nostra è molto più deterministica, molto più impostata sul concetto del karma che questa sera c'entra molto. Ma questo però va anche letto e eh, interpretato alla luce di quella che è la società indiana, la società eh, indica, una società millenaria costruita su caste immutabili, le quali si, si, come dire, si eh, sono sostenute proprio da un concetto in cui la reincarnazione è alla base eh, di ogni principio religioso e chiunque va a nascere sa per cultura di società, che sta nascendo all'interno di una casta come scelta dell'anima per poter in qualche modo espiare un qualche tipo di errore, evitando di crearne altri. Quindi si creano tutta una serie di metodologie, discipline, eh, riti, cerimonie nell'arco dell'intera esistenza. Chiaramente l'astrologo non può fare a meno di eh, calarsi dentro questa cultura. E quindi tutti gli astrologi indiani lavorano moltissimo col concetto del karma, sono chiamati alla nascita dei bambini, lavorano in ospedale, sono in qualche modo degli officianti legittimati dalla cultura stessa, almeno fino a qualche anno fa, e potevano dire la loro su quelle che erano le scelte di vita delle persone. In qualche modo però c'è una integrazione col sistema, un'integrazione con il potere, con il governo. E questo devo dire è anche molto bello, fondamentalmente. È un po' l'idea del, del, del, del, del, del re eh, sacerdote, se vogliamo, no? l'unione della, della temporalità e della sacralità insieme. Tutto questo però ha portato l'astrologia indiana a lavorare principalmente col concetto del karma causa e effetto ogni cosa che ti avviene in questa vita per chi non lo conosce è allora, frutto di eh, azioni passate e qualunque posizione negativa o positiva che vai a vivere è sempre frutto di qualcosa del passato che non può essere cambiato di conseguenza nasce una visione deterministica cioè c'è una profonda accettazione di tutto quello che il soggetto vive, nel bene e nel male, una meravigliosa serenità e spiritualità, che però, se mi concedi, lascia poco spazio a quello che è il lavoro della consapevolezza, il lavoro delle scelte, il lavoro molto, molto occidentale del... Del saper cogliere l'occasione, del sapersi modificare, del saper andare verso un, un futuro illuminato, che comunque è l'obiettivo dell'Oriente, ma lo fa con un processo, una lentezza e una, e, e una come posso dire, circolarità che veramente lascia senza parole. Mi ha lasciato senza parole. Sì, devo dire, ha fatto lo stesso effetto anche a me, per quello poi dopo noi prendiamo quel qualcosa ma lo elaboriamo poi a modo nostro. Esattamente. Da questo poi parte Fabri, tanto grazie di tutta la tua spiegazione perché sei sempre molto gentile, spieghi sempre molto bene in maniera che possano tutti capire, grazie. E, sì. e poi grazie di, eh, io sono veramente felice di averti incontrato perché... perché eh, leggo in te, come sai poi le aure e tutto questo, quindi non è che ci dobbiamo, non ci siamo mai dovuti raccontare, no? no. Ci siamo no? capiti? E, perché ambedue, anziché dividere, uniamo, no? E ci piace proprio, anzi, una ricerca fatta insieme ad altri, proprio dove ognuno possa mettere qualcosa. E, a proposito di questo però stavi dicendo una cosa interessantissima, come sei arrivato? Che poi, poi dall'Oriente con questa causa-effetto e circolarità sono stato catapultato in Occidente, sono arrivato negli Stati Uniti Adelino. e lì la scuola americana, signori della corte, era bellissima perché eh, Perché la scuola, ah, americana, la scuola americana di Rudyard, di Arroyo, era una scuola in cui era tutto molto positivo, i pianeti negativi non esistono, questa è un'occasione di vita, è l'occasione ultima, vi potete tutti illuminare, ogni situazione che vi accade è un'opportunità di crescita. Vi prego, siate positivi, che Dio è con voi evidentemente meraviglioso meraviglioso è una visione come posso dire scatologica lineare non circolare di elevazione costante l'uomo non era mai lo stesso si poteva di volta in volta vedere attraverso i transiti i movimenti dei pianeti quella che è il cammino della nostra crescita però lì ad esempio avevano fatto eh, avevano fatto spazzatura di dei 3.000 anni di storia indiani. Cioè, L'Ovest si era completamente dimenticato da dove veniamo, chi siamo, quali sono le leggi fondamentali di causa-effetto che comunque... Il hanno... Esatto. Anche di, aiutami, anche nelle moderni studi ellingeriani sul sistema famiglia, il meccanismo del dare-avere, che a ogni azione corrisponde una reazione e una necessaria giustizia per quella azione è una questione che è stata assodata quindi c'era veramente ehm, almeno io l'ho sentita così una necessità di trovare una una coesione tra le due tra le due strade l'astrosofia che si è via via creata nel tempo è diventata in questo in qualche modo una somma dell'est e dell'ovest perché perché io Immagino, quando inizio una lettura, che il cielo sia il prodotto non di un'altra vita, che sicuramente è, ma del lavoro meraviglioso di quattro generazioni da parte di padre e di madre. Mm -hmm, che è importante. Senza, senza avere, senza scomodare proprio perché non, non ho poi dopo gli strumenti per poter andare ad indagare, no? senza andare nelle vite passate, pur facendo un'astrologia di tipo karmico, inizialmente, utilizzavo la famiglia, quindi il campo psicogenealogico, e non quello universale, temporalmente parlando più lontano, quello di altre vite, immaginando però una cosa che mi è chiarissima nella mente, ho sempre fatto una gran difficoltà a spiegarla, e cioè... Qualunque sia stata la ragione karmica destinica per cui di vita in vita il soggetto ha continuato a rinascere, migliorando sempre di più quella che è la sua, il suo percorso d'anima, quindi pur eh, la scelta che fa in una data famiglia di incarnarsi, la fa tenendo presente dove è arrivato con la sua evoluzione, e tale evoluzione è riscontrabile in quella che ho visto, essere il genitore dominante. Cioè, tra mm -hmm. i due genitori, vero? La storia di una delle due famiglie ha quella ferita, quel sapore, quel colore, quell'evoluzione e quella luce tale per cui l'anima si può incarnare, è riconoscersi prendendo l'identità di questo genitore. Altrimenti per... non ci riconosceremmo come figli in quella famiglia, questo è importantissimo. Esatto. E poi però ho notato che siccome nel cielo, anche in quello indiano, ci sono, ci sono de, de, delle tracce che indicano proprio la ragione per cui l'anima si è incarnata, mm. ho notato facendo poi delle indagini negli anni, che l'altra famiglia, quella del genitore che Jung chiama Ombra, eh. quindi del genitore diciamo edipicamente più lontano, per un primo maschio sarà il papà, per una prima femmina sarà la mamma, edipicamente parlando, la famiglia del genitore Ombra sembrava avere lo stesso tema, la stessa ferita, la stessa se mi concedi consapevolezza ed evoluzione, però in polarità opposta. Quindi, se io sono stato vittima di abbandoni in tutte le precedenti vite, mi vado a prendere una meravigliosa famiglia di mamma dove il nonno è stato concepito da un notaio di Fano con la sua governante non riconoscendo mai tale cucciolo, mio nonno. Mm -hmm. E quindi di conseguenza potevo benissimo calarmi dentro questa famiglia in cui la sensazione di essere figlio di nessuno mi era già stata garantita dalle precedenti. E eh, eh, no. questo è interessantissimo perché poi è quello che io vado a riscontrare quando faccio il lavoro delle vite precedenti, perché le vite precedenti non è che andiamo a vedere eh, chissà quanti anni fa per forza, ma anche possiamo vedere anche la vita appunto dei nostri avi, che è una cosa importante. E, e, sono, e sono estremamente sincroniche bravo esatto. e arriviamo proprio su questo perché la risposta è quel ricordo a livello invece diciamo di ipnosi è quel ricordo che ha veramente un preciso significato sincronico stessa identica cosa cioè è matematico è matematico motivo proprio che riaffiora in quel momento in quell'istante proprio per quel motivo no quindi diciamo che ogni azione no faccio un esempio e eh, molte persone mi dicono ma come mai eh, secondo te io adesso eh, sto, sto che ne so ho sempre amato facciamo un esempio l'Inghilterra e, e mi viene proprio questa vita in Inghilterra eh, dice ma è perché io ho pensato all'Inghilterra ho sempre avuto l'Inghilterra nella mia, nel mio cuore da quando sono piccola No, è sbagliato, tu hai l'Inghilterra nel tuo cuore da quando sei piccola, perché vieni con quella vita, da quella vita tu hai portato qualcosa che non hai lasciato e a volte si creano questi debiti karmici, questi voti karmici che andiamo poi a lasciare perché altrimenti eh, certo. continuiamo a andare no, con questi carichi sulle nostre spalle via dicendo e eh, su questo insomma eh, sono cose che in tanti modi eh, ci poi alla fine arriviamo allo stesso identico eh, Infatti, punto che per me è importantissimo perché è un altro punto di vista che però va ad avallare che stiamo facendo un lavoro ottimo capito sia di qua che di là perché certo. a mente questa qualità sul lavoro voglio dire risolvere il problema alla persona poter dare certo, certo, no? certo, certo. e quindi Beh, ecco se mi concedi all'interno della famiglia nella parte conscia e inconscia sta già l'aspetto di partenza l'aspetto evolutivo che però è nell'ombra e nell'ombra nel senso che non è manifesto e la coscienza se vuole evolvere deve cominciare a trattare quei contenuti oscuri che sono stati tracce fondamentali negative tu diresti da altre vite io ti posso dire già presenti nella famiglia ombra del genitore ombra e comunque già dal bambino piccolo non riconosciute quelle tematiche. Quando la bambina guarda la mamma a quei 5-6 anni e dice io come lei mai o il bambino guarda il papà e dice io come lui mai, sta facendo un'affermazione di merito perché da quel momento in poi il buon Dio lo prenderà per un orecchio e gli farà fare esattamente il percorso di quel genitore. Questo percorso che lui farà, noi lo chiamiamo destino, secondo una visione semantica sumerica, i quali identificavano nella parola destino il concetto di orbita planetaria. E un pianeta, se mi concedi, sta nella sua orbita per la presenza di una forza attrattiva verso un centro, che sarebbe quello che ognuno di noi vorrebbe realizzare nella propria vita. E poi una forza centrifuga che lo manda verso l'ignoto, lontano dalle cose che desidera. E l'equilibrio tra queste due forze, genitore ombra e genitore luminoso, in luce, sono fondamentalmente il percorso della nostra vita. Una persona cessa di esistere quando si avvicina troppo alla realizzazione dei suoi desideri, o si perde completamente in qualche forma. Ma anche in quelle situazioni lì dove sembra veramente che non ci sia stata nessuna logica, quando si comincia a fare delle domande su eventi precisi di persone della famiglia, si scoprono incredibilmente che tali eventi erano già accaduti, quasi in ogni generazione, in maniera diversa, ma quasi in ogni generazione. Questo è una delle ragioni per cui anche alla mia età continuo a entusiasmarmi nel fare temi natali, perché il tema natale oggi è la verifica dell'esistenza di Dio. Bene. In quanto andando a verificare su un'ipotesi iniziale, lei ha questo tipo di evoluzione, il che prevede che ci deve essere questo, questo e questo nella famiglia di questa persona. Quando la persona ti dà conferma una, due, tre volte al giorno, tu dici Dio esiste, perché certo. esistono delle leggi precise di funzionamento che dalla nascita alla morte continuano a regolare le nostre azioni e le nostre proiezioni, quindi anche le nostre relazioni. Certo. E, Se e questo è poi... vero non capisco come mai non ci siano prima e dopo la morte. È la certo. cosa più assurda di questa terra. Non posso pensare che una persona nasca e obbedisca a tutta una serie di leggi della fisica, della chimica, della biologia e poi muore e certo. non c'è più niente. Certo, certo. Come appunto no, il fatto del karma, in una sola vita non ce la facciamo. <ride> esattamente, esattamente. È, è molto. A raggiungere molto... la completezza, vero, dici? Impossibile, no? E poi ti volevo dire proprio questa cosa: come andiamo poi noi no? ad aiutare le persone, come poi cambia effettivamente il futuro no? della, della persona. Perché? Perché intanto partiamo da un punto di vista che secondo me è molto simile cioè che il, il concetto di karma a prescindere da tutto, tra, tutto il resto è, è anche esistenziale non solo morale quindi no. che, che succede che ad un certo punto il problema sta solo nel fatto che la persona non si rende conto che essa stessa è la, è la causa dell'effetto che quell'azione che ha fatto poi ha prodotto mi sì. spiego una persona e facciamo un esempio: no? una persona che mh, eh, una cosa semplice non prende l'aereo, no, no. un'altra cosa, una cosa ancora più semplice. Se io sto nuotando e eh, eh, non so nuotare, ok, eh, per istinto però devo sopravvivere quando io vado a, devo notare per forza per istinto mi muovo perché penso che quella sia la sopravvivenza nella disperazione faccio gesti che peggiorano la mia situazione e poi magari annego proprio perché sono andata nel panico quindi esatto. non mi rendo conto che quello che mi fa affondare è la mia stessa reazione questo lo trasponiamo su qualsiasi altra cosa che possa accadere e in realtà poi ci troviamo che questo mancato riconoscimento di noi stessi perché purtroppo parte tutto dal fatto che siamo abituati a pensare che la colpa è all'esterno, è sempre qualcosa che dipende dagli altri, no? ma è successo questo perché da fuori? No, no, io dico sempre che è il lavoro che facciamo, mettiamoci dentro, no? andiamo a vedere noi quali responsabilità abbiamo, parte da noi, guardiamo noi prima di stare a guardare gli altri. Se non mi riconosco come la causa stessa di tutto quello che sta accadendo, è ovvio che già parto, no? già parto che per forza devo seguire un flusso che non sto sul quale io non ho nessun controllo a quel punto quindi e, e poi c'è l'esacerbazione di questi effetti dannosi per i quali molte persone dicono perché mi accadono sempre le stesse cose nella vita esattamente quindi noi poniamo coscienza su quello porre coscienza ovviamente significa iniziare ad uscire a comprendere e ad uscire dal problema e... Fare della propria vita un'altra vita. Scusa se ti interrompo. Quando in effetti la circolarità degli eventi che tendono in qualche modo a ripetersi non, non si va ad unire ad una crescita, a una consapevolezza personale di osservazione, di riconoscimento di certi eventi e del perché questi eventi continuano da, ad accadere. Non avviene quel movimento, anzi avviene ma non è consapevole il soggetto, non avviene quel movimento circolare e nello stesso tempo di elevazione, quindi spiraloide verso l'alto, avviene ma non se ne siamo coscienti. Ed è forse questo il momento, molto importante in questo periodo storico, in cui la realtà ci sembra sempre la stessa e quindi vediamo le cose che si ripetono. Siamo cambiati, il dolore, la solitudine, le difficoltà, le gioie ci hanno cambiato, i figli ci hanno cambiato, il lavoro e le relazioni ci hanno cambiato e noi abbiamo avuto una sorta di trasformazione, di elevazione. Ma se dal di dentro non ci accorgiamo di questo cambiamento e assumiamo in maniera quasi automatica e meccanica che ciò che la realtà ci propone sia l'unica, l'unica nostra possibilità di scelta, da. abbiamo completamente evaso non solo il karma, perché il karma non si ripete all'infinito stupidamente, ha sempre comunque la finalità di spingerti avanti in una crescita di quella che è la ruota del dharma orientale. Che porta tutto verso una elevazione ma non ci accorgiamo dico del fatto che, che dentro di noi c'è una domanda del chi siamo sulla quale ci si può andare a confrontare su ciò che gli altri oggi pensano di noi vedono di noi e se non vediamo questo gap e non ci accorgiamo come dice l'amico stefano che tra il nostro padre interiore o la nostra madre interiore c'è una bella differenza rispetto a babbo e mamma che sono due individui esseri umani con le loro contraddizioni eccetera e quindi se i nostri archetipi interiori non vengono scoperti onorati riconosciuti e quindi non si vede anche ciò che abbiamo e stiamo facendo in maniera errata, perché fondamentalmente continuiamo a disonorarci, obbedendo a meccanismi esterni che non corrispondono più alla nostra evoluzione. Siamo più evoluti di quello che il mondo pensa che siamo. Ed è per questo che tutte le forme mondiali di gestione della gente utilizzano sempre dei linguaggi da idioti per tutti. Trattano, trattano gli spettatori come imbecilli e, e per una legge antichissima noi cominciamo a pensare di essere degli imbecilli. In questo devo dire, se mi concedi, c'è il massimo... Questa è una banalissima propaganda pubblicitaria, niente di che. Si, si parla al bambino interiore per, perché, perché è il bambino interiore che poi risponderà e quindi comprerà la merendina piuttosto che la macchina di una certa marca. Ma tutto questo comunque ci disonora perché l'essere oggi che ha raggiunto una certa crescita dovrebbe fermarsi un attimo, guardarsi e interrogarsi dov'è e di che cosa ha bisogno e in che cosa crede, poi guardare fuori, e vedere quello che è diventata la sua vita oggi. E magari decidere se quello che vede, che vive quotidianamente, corrisponde agli aspetti interiori, perché se no ne nasce un'alienazione, una frustrazione, un malessere, che invece di essere evolutivo è, è patologico. Ed è un uomo separato, un uomo spezzato, un uomo diviso, quello che rimane, se non si fa questo lavoro. Un lavoro che già negli anni 90 lo facevano anche le casalinghe di Villa Fastigi ed erano tutte impegnate a fare reiki, a studiare, a vedere. Le casalinghe padovane anche si davano da fare su, su, su, sulla, su questi obiettivi di evoluzione. Hanno tutti letto i testi sacri di quel tempo, dal Tao della fisica al destino come scelta di, di, di Detlefsen. Ce lo siamo letti tutti. Poi però bisogna vedere se in questi 30 anni che sono passati che cosa abbiamo fatto di queste indicazioni di merito, di crescita. Che cosa abbiamo fatto se sono state solo parole? Perché oggi arriviamo all'esame finale, dove la realtà ci chiede dove siamo, chi siamo e che cosa vogliamo fare del nostro futuro adesso non entriamo nel merito però voglio dire dico oggi per intendere in qualunque momento certo, certo, ma certo. oggi più che mai alla luce di quelle che sono state le grandi trasformazioni sociali certo. degli ultimi due anni. Già basterebbe eh. pensare al fatto che se non che, che l'uomo come essere umano intendo dimentica no? questa sua natura superiore si identifica erroneamente con il corpo ad ogni nuova nascita per quello questo che è il, questo queste, gli strumenti che oggi abbiamo tante volte mi chiedono ma è giusto andare a utilizzare questi strumenti per andare a vedere il passato ma certo perché intanto se, se il grande Dio ci ha dato questi strumenti è un po' come se ci dà una mano con cinque dita ne usiamo due dice no perché tanto bastano due e va bene no? Però a parte questo che è semplicistico in realtà si va e questa è la cosa bellissima si va ad aprire quella finestra nel subconscio che si apre esclusivamente tanto quanto la persona è pronta in quel momento a poter sì. vedere. Non si fa sì. di più, no? Quindi voglio dire, è un po' come sì. dire, guarda, c'è un'enciclopedia intera, vabbè, intanto mi sono letto un libro, intanto è andato bene quello, no? Eh, bisogna fare un lavoro che sia veramente, insomma, accurato. Senti, Fabri, fammi leggere qualche domanda perché eh, questo gruppo è meravigliosissimo, fanno un sacco di domande bellissime. Mm. Andiamo a leggere. Allora intanto buonasera a tutti perché stanno salutando tutti grazie grazie allora Roberta diceva Roberta Garegnani io fino ad ora ho sempre sentito parlare di debiti karmici ma in senso negativo ma potrebbero esatto. essere anche positivi esattamente da cosa potrebbero nascere eh, Cara Roberta, ponezioni. ti rispondo molto volentieri perché fa parte di una delle soddisfazioni e delle scoperte che abbiamo fatto negli anni ed è questa Dopo aver frequentato il meraviglioso Baba Bedi, un altro grande maestro indiano, con i suoi studi sulla terapia vibrazionale, la contemplazione, gli organi vibrazionali e eh, soprattutto la scuola dei talenti, dove lui dice una cosa meravigliosa, dice vivete i vostri talenti e la luce che entrerà dentro di voi con la gioia dell'esprimere qualcosa che sapete fare molto bene, vi inonderà di gioia, andando a rimuovere quelle vecchie, incancrenite eh, atteggiamenti di depressione, di paura, eccetera, e rendendo la vita migliore. Quindi la scuola dei talenti come la via della gioia, appunto, che è il titolo di uno dei suoi, l'unico libro che ha scritto, la via della gioia. Uh, dopo aver osservato la vita attraverso questo punto di vista di una persona, ho scoperto che la posizione del pianeta Saturno, visto che parliamo di karma, karma il pianeta che in cielo, quello con gli anelli, in ambito astrologico veniva ritenuto come settimo pianeta, quello della fine, quello dell'aldilà, quello della morte, quello del freddo, del gelo, quello che si mangia i bambini, che è sempre <ride> stato definito molto molto negativo, molto negativo, la moderna scuola americana l'ha rivisto dicendo che è un portatore di consapevolezza e che le sue lezioni servono alla crescita. Adesso io però ho zoomato su questo concetto, ho fatto uno zoom. Saturno è il principio di congelamento, è il principio opposto della luna. La luna è l'acqua ed è il corpo eterico con cui viene gestito il feto. Immagina tu, Roberta, se al momento in cui le armonie celesti danno il pieno sviluppo del bambino nella pancia del feto, parte il processo del parto, il bambino riesce a uscire, il cordone ombelicale continua a nutrirlo, e può andare avanti anche ore, se non interviene un processo di stop a questo collegamento madre-figlio, che poi quando avviene è dolorosissimo, perché la madre ha comunque una sorta di perdita nello sganciamento del figlio, nella, nella, nella sua ritrovata indipendenza dalla vita anche biologica del figlio, tant'è vero che si parla di depressione post-parto, il bambino stesso in quel momento fa una cosa incredibile, smette di respirare dipendentemente da lei ed è chiamato con un salto quantico a iniziare a utilizzare un altro sistema di respirazione, quello polmonare, in maniera autonoma e indipendente, con il quale respirazione potrà svolgere tutto quello che vuole da un punto di vista dell'evoluzione, tieni conto che lo yoga e la respirazione sono forse gli strumenti più potenti, scusa, la respirazione è per moltissime discipline evolutive la base di tutto, perché, ti porto un po' di consapevolezza, tutti gli altri funzionamenti biologici sono automatici, tranne il respiro, che è automatico, ma può intervenire con la volontà, puoi decidere un'apnea l'unico sistema in cui la volontà può intervenire. I polmoni sono collegati col cuore, il cuore è la sede dell'anima, il respiro è il, come posso dire, il linguaggio dell'anima, la respirazione, il pneuma è il linguaggio dell'anima. Il soggetto diventa autonomo, evoluto, indipendente solo alla chiusura all'abbandono della madre. Noi possiamo stare secoli a piangere su questo strappo, ma è impossibile immaginare che qualcuno possa rimanere collegato alla madre per sempre e che non ci sia necessariamente un momento in cui... Quando poi colleghi Saturno al calcio, alle ossa, e sai che governa le leggi di gravitazione, ecco che è un pianeta che ha tantissimi anelli, e le leggi di gravitazione, se ci pensi, sono le leggi delle relazioni. Cosa sono le leggi delle relazioni? Sono un pianeta, una massa, un uomo che attrae all'interno del suo karma un satellite donna, o viceversa, una donna che attrae una persona all'interno. L'effetto attrattivo è dato dalla massa, dal peso e guarda caso nel karma dicono che sono le cose, i metalli pesanti direbbe qualcuno o se vuoi ancora meglio, i dolori, i traumi che appesantiscono il subconscio che ti portano giù qui di nuovo a dover rincontrare quelle persone che sono forse la causa o sono state coinvolte in quei dolori. Una volta che i due si sono incontrati e comincia un meccanismo relazionale su studi americani, ci vogliono quei 7, 14, 21 o 28 anni, che sono i tempi poi biblici di Saturno, che ogni 7 anni fa un aspetto diverso a se stesso, e in 28-29 anni chiude il ciclo, che è il necessario tempo per rielaborare un evento traumatico facendo sì che il satellite o il pianeta centrale lui o lei stando insieme lentamente si trasformi o si trasformino al punto tale che questa volta avvenga uno sganciamento con una indipendenza equilibrata Equilibrata. quindi tutto il lavoro non è un lavoro di dolore di punizione, di massacro, è un lavoro di consapevolezza, dando a ogni persona la possibilità di riconoscere la propria massa, riconoscendo anche coloro che sono stati i modelli su cui ci siamo ispirati. E termino dicendo che al 99% se una mamma mi chiede ma mio figlio che talento ha? Io le dirò, guardando la posizione di Saturno, che è nato per fare quello dove c'è Saturno, la casa dove c'è Saturno. E quindi se il piccolo Maurizio Costanzo mi fosse stato portato davanti agli occhi, avrei detto che probabilmente avrebbe fatto il maestro del talk show. E la madre avrebbe riso. Ma quanto avrebbe riso la madre? E dice perché? È Perché era balbuziente. Imbranatello e non mi fare dire cosa in televisione il talk show. Sì, sì. Così come chiunque si troverà al 99% a svolgere un'azione spirituale su altri, che non è altro che la risoluzione dei propri problemi applicata sulle altre persone. Questa è la modalità migliore per rielaborare il karma. Esatto. Quello io... che faccio io è un Esattamente. Esattamente. Dicendo esatto. che il calzolaio ha sempre trasmutare. le spalle rotte. Come? Esatto, è vero, è vero, bisogna trasmutare esatto. il male in bene. Allora, guarda, non parlo, non aggiungo perché ci sono le domande. Voglio che, che, che, che loro ascoltino te perché mi ascoltano sempre, eh, sempre, me, eh, fratello mio, però tu sei mh, ha detto bene Roberto Rubinetti, questa non è una serata così, no? è una scuola, no? Il grande hai... Roberto il nostro Roberto, il nostro Roberto, veramente, nel cuore. Ma quanto, ti dico, no? Quante persone meravigliose che, mm. no? incontriamo, abbiamo, certo. siamo una famiglia meravigliosa, diciamocelo proprio sì. <ride> apertamente. Certo. Poi diceva Oriana, eh, il karma è immutabile o in qualche modo può essere modificato? Beh, in parte un po' abbiamo già risposto, no? È proprio un lavoro su questo, su cercare di modificarlo. Perché sempre attraverso quella coscienza che andiamo a mettere, di cui parlava prima anche Fabrizio. Certo. Poi diceva: Aspetta un attimo che leggo, Roberta scrive: quindi si porta sempre qualcosa dalle altre vite. Sì, e non sempre portiamo solo le cose positive. Infatti, uno dei tanti lavori che facciamo è quello di andare a lasciare quei carichi che ci siamo portati che non sono più eh, utili, che non ci fanno andare avanti, ma che anzi no, ci trascinano indietro. Perché? Perché il fatto è, è solo questo, che comunque siamo andati avanti come eh, stato di coscienza e le cose, se noi, se noi guardiamo un passato con uno stato di coscienza attuale, ovviamente prende un'altra forma. Si può comprendere, si può... Mh, eh, comprendere non solo noi stessi eh, ma anche gli altri quindi a, a quel punto non c'è nessun problema scusate che c'è il gatto che è saltato e non c'è nessun problema per perdonare gli altri e se stessi no? che è uno dei tanti grandi lavori che facciamo poi questo aspetta abbiamo detto allora Angela... Ah, e poi scusate, bisogna anche integrare tutto questo, perché sennò è inutile. Allora. Quindi prendiamo però anche delle cose positive, eh? perché lasciamo a volte eh, abbandonata in chissà vita qualcosa di talmente tanto positivo che oggi invece ci farebbe proprio comodo. Angela Carrara dice, tutto questo è possibile ricollegarlo anche alle costellazioni familiari? Assolutamente Sì. sì. Anzi, cara Angela, sono giunto alle costellazioni 5-6 anni fa, devo essere sincero, pur facendo già negli anni 80, fine anni 80, inizio 90, dei corsi su uh, Maiolo, dove proponevo una sorta di costellazione astrale, perché mettevo una persona al centro, mettevo altre persone intorno nascevano delle dinamiche tra figlio e madre dove con carta alla mano si poteva prevedere quello che stavano per dire una sì. volta che hai capito le dinamiche sì. eh, e le ferite che erano in ballo ma a parte questo giunsi 5-6 anni fa alle costellazioni e la cosa guarda, mi ha riempito il cuore perché studiare Hellinger che per 20-30 anni osserva in maniera disincantata e senza giudizio il funzionamento di una famiglia, ne intravede un sistema, intravede un amore olistico che lega la famiglia, dichiara che i problemi nella famiglia sono coloro che sono non visti o esclusi, che vogliono assolutamente rientrare dentro la famiglia attraverso la vita dei nipoti, legando la loro esperienza di vita a qualche nipotino. In che modo? Beh, secondo Hellinger, un nome, date lo stesso nome a un nipote, l'avete legato al nonno. Una somiglianza o una data di nascita possono, simile, possono legare le anime o, come dicono gli esperti sistemici, irretire, mettere nella stessa rete due anime. In maniera... Che onorando il nipotino con qualche problema simile al nonno, rielaboriamo in famiglia quegli esclusi, quelli messi sotto il tappeto perché sono morti troppo presto, perché sono morti suicidi o per qualche altra ragione strana, senza andare troppo nel drammatico. Pensa quanto questa osservazione mi colpì. Perché? Perché avevo già intravisto. Che se io leggo la carta di, un, di una persona nata con Saturno in leone, dove Saturno, abbiamo detto prima, è il congelatore, quella parte forte che fa, fa girare diciamo, l'incarnazione del soggetto su un dato tema. Il leone è la paternità, il leone è la cerimonia, il battesimo, il riconoscimento, la benedizione del padre. Metti un Saturno in leone all'interno di un tema natale e saprai che quella persona ha avuto difficoltà con l'autorità, con suo padre, i genitori magari si sono separati, il nonno era orfano, è stato adottato e via via troverai, tornando indietro, situazioni molto, molto simili nella forma o nella ferita, se vuoi. Quello che accade quindi, è che l'anima sceglie quella famiglia perché sa di poter utilizzare quel pacchetto di informazioni. E quindi quando noi pensiamo di risolvere il problema dei nostri genitori facendo esattamente il contrario, non stiamo facendo altro che ripetere esattamente lo stesso problema al contrario, ma è per un eccesso di autorità del nonno. Il figlio non vorrà mai essere autoritario verso suo figlio, il nipote, e il nipote guarderà al padre dicendo: Sei una merdina, era molto meglio il nonno. E quindi quel povero padre è stato bulleggiato dal nonno e si sente non riconosciuto dal figlio. E guarda caso: il figlio troverà in Saturno il nonno. Quindi il karma, noi lo troviamo non nei genitori ma nel collegamento con i nonni o i bisnonni perché i nonni e i bisnonni sono portatori di quella ferita che noi nipotini sentiamo più forte che molto spesso non è presente nei genitori i quali non capiscono perché noi agiamo in questo modo e in questa incredibile eh, autori scusate, personaggi alla ricerca di, una, di un autore, continuiamo a dialogare in questa torre di Babele non comprendendo che stiamo tutti dicendo la stessa cosa, cioè stiamo tutti soffrendo per mancanza di riconoscimento. È vero. Mi viene una cliente che ha Saturno in gemelli. Saturno vuol dire di nuovo carenza, gemelli è il sistema renale. Il sistema renale è sotto stress quando una persona ha avuto pochi soldi, ha avuto carenze di natura fisica o ha avuto una situazione di baruffe all'interno della famiglia con un certo atteggiamento cainico tra fratelli e sorelle. Che cosa accade? Quando vai a indagare se ci sono stati dei, degli zii che hanno lavorato con il papà, con la mamma o che con i nonni e come sono andate a finire le cose, trovi sempre quelle meravigliose storie del libro cuore dove lo zio ha rubato i soldi di qua, quello lì ha cambiato quello di là, quest'altro ha cambiato il testamento, eh, i gioielli della nonna non si sa dove sono finiti, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non è quello. Il bambino nasce già con la paura renale di affrontare una qualunque responsabilità e nasce per vincere quella paura in parte onora i suoi avi rispettando questa paura vivendola e in parte onora se stesso superandola ma il superamento non avviene che lui da quel momento in poi non ha più paura avviene elaborando questa carenza economica energetica, di soldi, di sostegno, di aiuto, diventando una persona brava ad aiutare quelli che hanno quella carenza, magari diventando un commerciale, un bancario, un, un, un terapista, un, un, un counselor, e magari un consulente economico che aiuta gli altri a non finire nelle peste per motivi magari economici. Proprio lui che ha sempre sofferto di quella cosa. E la compensazione del karma è, rimane sempre il dare. È un paradosso, il paradosso della spiritualità. Chi vuole aumentare la propria luce deve dare. Chi vuole essere ricco deve spogliarsi di tutto. Chi vuole conoscere deve sapere di non sapere niente e si va avanti così per paradossi e questo è uno dei tanti paradossi chi vuole superare il karma deve fare finta di non averlo e di essere così bravo da poter dare la propria vita a dare alla propria vita una chiave di sostegno ad altri e generalmente ci si dimentica dei nostri dolori e si diventa in qualche modo individui integrati attraverso questo dare. Il dare in qualche modo, qualunque esso sia, eh, che sia anche fare massaggi, che sia cucinare, che sia eh, sostenere le crisi psicologiche, qualunque cosa, dove uno è bravo e guarda che non ho ancora incontrato una persona che non avesse il suo bravo talento. Esatto, esatto, Perché è vero. nessuno esatto. ti manda qui allo sbaraglio, non nasci stupidamente per sbaglio, non esiste è diciamo è sempre... eh. ed è proprio quello che andiamo a vedere, no? tante volte diciamo, aiutami no, a capire qual è. Esatto. È uno dei tanti lavori che facciamo, vedi quante cose, no? Sono sempre, le facciamo veramente, guarda, è, è alla fine questa è la cosa bella, che da tanti punti diversi arriviamo sempre alle stesse identiche conclusioni e là secondo me c'è una verità, se là dove arriviamo tutti e da tante considerazioni, da tanti lavori, da tanti anni voglio dire, no? Di ricerca, arriviamo tutti lì? <ride> Allora andiamo, aspetta che andiamo, vado rapida allora perché abbiamo tante domande. Mm, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta che a volte purtroppo si bloccano. E dice Roberta, se una persona non ha conosciuto o ha conosciuto per poco tempo un genitore, intendo se è morto, che lui era piccolo, come può sapere o riflettere su quel genitore? Quali, tipo, è <ride> evidente, il karma è nel non avere un genitore, non il problema è di non conoscere quel genitore sì. ad esempio il saturno in leone di cui parlavo spesso o saturno in cancro li trovi anzi anzi va, mi dai proprio l'assist per farti questo esempio saturno in quinta casa la casa 5 è la casa della sessualità del tempo libero e della nascita creativa dei bambini quindi la riproduzione che ha molto a che vedere che ha molto a che vedere con le paternità, ha molto a che vedere con, con le maternità, con i bambini, col crescere i bambini, con l'educazione, il gioco e quant'altro. No? Saturno in quinta, se un bambino nasce con Saturno in quinta, e mi capita in studio, la prima cosa che penso è che il karma di questo bambino è quello di onorare un avo, che non ha avuto un padre, che è cresciuto senza un genitore, per qualunque ragione, è un nonno che è andato in guerra, è stato fuori, papà doveva lavorare in Svizzera, quello che vuoi. Rimane il fatto che quel, eh, quella bambina, quel bambino, sentono i nonni Saturno, hanno sostituito il papà, o il silenzio, perché Saturno è anche il silenzio. Il silenzio, che è molto terapeutico nel karma, sedere nel silenzio, dicono gli inglesi, è una delle chiavi di massima evoluzione e consapevolezza. Quindi il silenzio, che noi scambiamo spesso per solitudine e depressione, ci associamo alla depressione, in realtà è uno strumento enorme, come il digiuno di terapia di terapia e di guarigione comunque detto questo Saturno in quinta casa quando vai a chiedere alla persona se ha avuto la perdita di un genitore ti dice no assolutamente no magari anche un po' indignata dice ma come si permette io sono una persona normale ho tutti e due i genitori ma cosa pensa mica sono sfigata d'accordo stia calmo stia calmo e i suoi genitori? Ah, sì. Beh, in effetti papà ha perso suo padre o sua madre, che era piccolo. Ed ecco che allora questo dolore, questa mancanza, filtra geneticamente e diventa l'occasione, per qualcuno che nasce con Saturno in quinta, di fare qualcosa di spettacolare. Perché proprio una persona che ha avuto il dolore di aver perso un genitore o di aver perso un figlio, perché vale anche al contrario, sa quanto è importante l'educazione dei ragazzi e stare vicino ai ragazzi, portare la presenza, stare attenti, fornirgli quel sostegno quotidiano. E non è un caso che proprio le persone che hanno Saturno in Quinta cosa fanno da grande poi come talento? Fanno gli insegnanti, fanno gli educatori, fanno quelli che lavorano in discoteca fanno quelli che fanno i maestri di sci di nuoto lavorano con i bambini e sono bravissimi sono dei tutor spettacolari proprio loro che hanno avuto una carenza e proprio per questo probabilmente si è sviluppata una sensibilità per il bisogno di avere un autoritas vicino che per loro risulta naturale fare poi da papà a tutti quelli che in qualche modo lo chiedono e eh. diventano dei professionisti incredibili. Tu non sai quanti personaggi famosi eh, come tutti hanno dietro le quinte il karma di cui è l'oggetto, cioè sono portatori anche loro di dolori. E, e quindi, una delle cose che dovremmo fare è non. Parlare mai in termini di gelosia o invidia verso qualcuno, perché ognuno ha il karma che si merita, questa è la prima <ride> cosa che, che ha scelto grazie all'incarnazione in una data famiglia, la quale per onorare questo karma deve comunque ripeterlo in una maniera sempre diversa chiaramente, però lo deve ripetere come ferita ogni generazione, andando avanti nel tempo. E quindi la risoluzione del karma in una vita non avviene a livello familiare, avviene sempre a livello personale. È la modalità e la consapevolezza di qualcuno che una volta che raggiunge un livello di consapevolezza alta, come il Buddha ad esempio, incontrando poi i genitori, disse io non so chi siete, non vi riconosco più, ma perché? Perché è uscito da quel meccanismo familiare che in qualche modo lo legava al tema della famiglia e l'ha fatto con il suo risveglio, con la sua illuminazione, l'ha fatto con la sua ricerca, ha fatto con la sua ricerca. E quindi, in questo caso i, i, i, i fuori posto, che sono un po' il problema della famiglia, diventano molto spesso le perle che vanno lontano a fare cose strane con cui la famiglia prima o poi si dovrà confrontare e dovrà riprendere a bordo il figlio al prodigo, i vari figli al prodigi, prodighi, riprenderli a bordo e arricchirsi, perché la famiglia poi di tutte queste dolori... Pensate quanta gente magari perdendo... Un genitore precocemente, oppure i genitori separati, oppure addirittura perdendo un figlio, è stata quasi costretta per sopravvivere a mettersi alla ricerca di una qualche forma di spiegazione. Un perché, un per come, voglio parlare con mio figlio, ma chi lo fa? E quant'altro. Ricordo con piacere e chiudo che eh, un certo Dino Marabini, eh, eh, lo voglio nominare perché è stata una persona meravigliosa, so che da poco se n'è andato, era un sacerdote, eh, ha perso, diciamo così, ha lasciato l'abito perché si è innamorato di Laura e quindi molto onestamente ha detto io mi sono stufato di fare il sacerdote, amo più Laura di Dio e si è tolto l'abito. Si è sposato, innamorato, perso di questa Laura e Laura muore. Voi potete immaginare questo povero Dino Marabini, è andato fuori di testa. E che cosa ha fatto? Se n'è andato in Inghilterra a cercare qualcuno che lo facesse parlare con Laura. E quando ha trovato le varie medium inglesi che gli hanno fatto parlare con Laura, è andato fuori di testa e si è innamorato delle medium inglesi. E quindi le <ride> ha portate ad Ancona come trofeo delle sue ricerche. E ha divulgato inconsapevolmente eh, quello che sarebbe stato poi il contattismo inglese che in, in, negli anni 90 in Italia abbiamo avuto ottimi esponenti che sono venuti ad insegnarcelo. Eh, e sapete com'è finito il bravo Dino Marabini? È diventato il fondatore della Lega del Filo d'Oro. Ed è grazie a, lui, grazie a lui che ci sono stati Bambini e eh, non era più sacerdote, eh, quindi l'ha fatto da, da, da, da privato, diciamo, da profano, uh, ha creato tanto, tanto, tanto aiuto, tanto sostegno, tanto benessere. Mi ricordo che l'abbiamo proprio invitato anche una sera ad una conferenza e abbiamo donato tutti gli introiti alla sua associazione, ma la bellezza di trattare con stuomo che chiunque Avrebbe detto sacerdote, sposato, vedovo, ma poveretto, ma questo qua, ma che karma pesante che c'ha. Bene, è stata la persona forse che ha portato più benessere a bambini, a ciechi, a persone sole, a persone che avevano perso i figli, perché poi attraverso lo spiritualismo inglese è nato tutto il movimento, anche nel nord Italia, della Casa dell'Albero, dove si va appunto a cercare spiegazioni a queste morti che spesso si, ci lasciano senza parole insomma perché fanno e da parte l'esempio Fabri uno dei tanti esempi per i quali no, che si possono fare per vedere come si può cambiare il proprio karma no perché e là sì. c'è la differenza la scelta no il libero arbitrio. agisco ah, io a quello che mi è capitato non quello che no, ah. arriva perché ho questo eh, ho questo lavoro da fare, ma quel che sembra una tegola in testa in realtà così non è. Quindi come reagisco io fa la differenza e La cambia. reazione al trauma, esattamente. Non è tanto il problema del cerchio esterno, ma è come il centro si pone rispetto all'azione all esterna. Esattamente. Quindi, la coscienza che è sovrana anche in questo caso, dipende sì. come la tua coscienza elabora le problematiche. Lo dico sempre: lavorate, lavorate, lavoriamo sì. perché chi sì. finisce mai? Sì. Infatti, Rossana Giorgiani ci scrive: Dovremmo accettare tutto ciò che ci accade? Beh, non lo so. Io credo <ride> che umanamente accettare. umanamente siamo tutti pronti anche a lamentarci se... Certo, certo, no, no, concesso. Sì. Però... chiamolo La filosofica, pure, in sì. insomma, no? In un certo senso, certo, quello che non dipende da noi, ma perché ci sono altre persone intorno a noi, no? Non solo certo, le persone, certo, siamo certo. immersi in tanti karma, quindi il karma certo, familiare di chi abbiamo vicino, il karma del, del mondo in quel momento, insomma, e tante, tanti liberi arbitri che ovviamente poi in qualche maniera arrivano su di noi, dobbiamo sicuramente eh, tramutare tutto quello che ci accade in un'occasione di conoscenza, di, di comprensione, un cambiamento che parte da, appunto, anche da qualcosa di, di non positivo. Insomma. Certo, certo, Come dicevamo. Anzi, diciamo che il discorso positivo o negativo è pressoché, una volta, che, una volta che inizi un percorso di ricerca positivo o negativo non esiste più esistono le situazioni e le tue reazioni alle situazioni sì. e poi ti fanno un sacco di, di complimenti ma non te li dico perché tanto lo sai <ride> te li fanno sempre Dice. No, non guastano mai, devo dire. la Non guastano mai, è vero, è vero. Dopo te li leggi. No, oh, dai, sto scherzando, vai, vai. Abbiamo allora, poco tempo. 43, e allora ce la facciamo qualche altra domanda. Aspetta che alcune saltano, purtroppo. C'è Adele che dice io ho lo stesso nome di mia nonna, ora bisogna vedere tua nonna. Adesso si preoccupa? Beh, dovrebbe invece in qualche modo andare a vedere la vita della nonna. E vedere che cosa ha fatto di eccezionale questa donna. Perché se l'ha scelta vuol dire che c'è qualche analogia, qualche esatto. sincronicità. Esatto. E dice e perché... Silvia, oh, scusami, dimmi, dimmi. No, no, e perché no? Eh, è perché no? E dice Silvia e Ilaria, oh cavolo, sono io, Saturno Leone con l'Ima tutto. No, ah, pensa a te. Ma è è proprio... dire... No, guardate, devo dire una cosa, no? Che io non, non so quante persone conosco, veramente non ho idea proprio, in tutto il mondo, di incontri. Veramente fantasmagorici, meravigliosi. Fabrizio è una delle poche persone che mi hanno stupita. Grazie. <ride> <è il> <ride> Perché per stupirmi, senso... guarda che veramente ce ne vuole tanto. Il più bel complimento che possa aver ricevuto da qualcuno in questo settore. Guarda, da te poi <ride> devo dire è particolarmente prezioso. Guarda, me, lo lo terrò, dico guarda, me, lo, me lo terrò nel cuore. Stretto, stretto. Senti, dice Rossana, scusa, i bambini abbandonati? Bene. Aspetta, abbondanti? No, abbandonati, abbondantini? <ride> no, che scrivendo di corsa, credo volesse scrivere abbandonati. I bambini abbandonati, i bambini abbandonati. Se tu li collochi all'interno del sistema hellingeriano eh, della, della famiglia, ad esempio lui ha delle idee abbastanza chiare su come Trattare, ad esempio, gli orfani, le adozioni, c'è tutta una casistica, una dinamica molto delicata su questo settore. E quando parli di bambini abbandonati, suppongo che tu ti riferisca alle situazioni più estreme, cioè a, a quelli che vengono lasciati davanti agli orfanotrofi. Che usava una volta. No? Usava una volta, ce n'era addirittura. Ho visto uno studio di un, uh, di, un, di, un, di un colto signore che si è fatto gli studi tutti sui conservatori. E sa, sai che cosa erano i conservatori una volta? Erano gli orfanotrofi. Gli orfanotrofi erano i conservatori. Eh, no, i conservatori erano gli orfanotrofi. Perché una volta i bambini abbandonati erano tanti e il macellaio su a Villa Fastigi raccoglieva alla fine della settimana i bambini abbandonati e li portava giù ed era lui intitolato a infilarvi dentro la, la ruota, che spesso erano gestite da, da suore, la ruota dove le suore poi in qualche modo prendevano questi bambini e cominciavano con quei meravigliosi cognomi, Spera in Dio, Dio Tallevi, che sono cognomi che potete ancora oggi trovare, o addirittura cognomi di città, Faenza. Uh, Milano, perché erano in qualche modo magari bambini circoncisi e quindi di origine ebraica e quindi dovevano essere ancora maggiormente nascosti, diciamo, nella loro, in certo. quei tempi magari del fascismo. Certo. Beh, Detto questo, eh, come si fa a identificare da un punto di vista astrologico, una persona che ha scelto di essere un fuori posto, da un punto di vista della società, ha scelto di essere figlio di NN, esiste il segno astrologico dei figli di NN? Esiste un pianeta che fa sentire la persona sperduta come se fosse in mezzo all'oceano da sola? O in mezzo al deserto? Sì, c'è. Il segno è il pesci, l'ultimo segno dello zodiaco, eh, il pianeta e il suo governatore, Nettuno, che guarda caso è il settimo chakra, dicono gli indiani, il settimo corpo, quello dell'aureola dei santi, quello della connessione con l'assoluto. Mm. E se ci pensate, Gesù che ha usato i pesci come simbolo del cristianesimo era figlio di Ennenne. Mi dite voi chi era il papà di Gesù? Lui ancora non ne sa nulla, dice, boh, è stato uno che è passato di là. Biglino ha qualche idea, ma Biglino la deve smettere, eh? la deve smettere Biglino. E, e poi c'è questo Giove, Joshua, Giuseppe, che ha fatto da padre putativo di Gesù. E guardate che Giove, in astrologia, in astrosofia, Giove è proprio il guru, l'insegnante, colui che si prende cura dei bambini e molto spesso non è il padre biologico, come un sacerdote quando esce da, da casa, come un professore a scuola, come un giudice. I giudici fanno capo a Giove. E allora, se Giove governa i sagittari, tutte le persone che hanno la luna in sagittario, il sole in sagittario o l'ascendente sagittario hanno da riferirsi a uno zio, a uno zia, a un secondo compagno di mamma, a un secondo compagno di papà, secondo compagna di papà, o hanno a riferirsi a un'importante figura che in qualche modo è stata per loro un maestro, un insegnante, una scuola di pensiero, uno straniero. Ecco perché il sagittario diventa spesso la persona che viaggia, che apre... Eh, che, che si unisce con gente fuori dal matrimonio, in seconde nozze o addirittura provoca la propria esistenza verso direzioni fuori dalla norma. Ecco. Lo, fa, lo fa il sagittario, lo fa il pesci. Il pesci mm -hmm. lo fa in maniera ancora più ampia perché se Giove comunque è una caratteristica sociale, giudice, ehm, secondo compagno, zio, Nettuno è la madre Madonna Maria, il mare. Quindi l'unica cosa a cui il pesci riferisce è la madre, ma non la madre biologica, la madre. <ride> e quindi la vita, da cui Ellinger abbracciare la madre è abbracciare la vita. E gli orfanelli in qualche modo abbracciavano le Madonna Maria, le suore. E Nettuno tra i suoi archetipi ha le badanti, le golf e le suore. E le infermiere fanno parte di questo meraviglioso archetipo. Rosa, amore incondizionato, amore spirituale. Quindi, come vedete, il karma di coloro che hanno qualcosa nel segno dei pesci, oltre a avere connessioni con le isole e col mare, visto che il pesce è collegato col portogallo e quindi con i navigatori, i naviganti, ma il portogallo ci parla anche di navigatori che facevano figli in giro per il mondo e questi figli erano figli di NN o di un papà che è andato per mare. E tutte queste meravigliose situazioni di famiglia allargata, chiamiamola così, dai, diamoci questa, questa famiglia allargata eh, e questa sensibilità agli archetipi, ai padri, alle madri celesti, quindi alla ricerca di, una, di un amore e di una solidarietà tra esseri umani che va un po' fuori da quella che è la norma della narrazione sociale di questo periodo storico, eh, questo tipo di amore che tra l'altro grazie alla presenza di Nettuno dal 2013 a oggi nel segno dei pesci, sembra quasi che eh, il mondo si sia predisposto in questi 15 anni, partendo dal 2013, a fare una trasformazione epocale proponendo una nuova religiosità, una nuova apocalisse, una nuova trasformazione, un, una nuova venuta della luce o del Cristo, chiamiamola così. Non sappiamo in che forma e in che modo, però questo dovrebbe essere il periodo in cui rientra questa figura. E se ci pensate, buttiamola lì, se Nettuno è un'emozione globale di amore o di paura, che è l'altra faccia dell'amore beh possiamo dire che nel 2020 abbiamo avuto uno dei momenti storici più importanti al mondo dove il mondo ha avuto un'unica religione la paura beh. del virus e quindi il virus è stata sotto questo aspetto l'arrivo il nuovo profeta è stato il virus il virus ha portato una comunione internazionale di gente si è stretta insieme alla ricerca di un, di un po' di solidarietà per combattere qualcosa. Sempre nelle disgrazie, gli esseri umani si uniscono e ecco, riescono ci solo a Ci Sarebbe da chiedersi <ride> come mai, eh. come mai eh, insomma. Eh. Non poteva essere un pochettino più amorevole questa eh. religione, questa religione poteva essere un pochettino più amorevole. Comunque, diciamo, quantomeno è una prova generale nel mettere insieme milioni, se non miliardi di persone intorno ad un unico sentimento. Penso che al mondo non sia mai successo. No? Mai, certo, certo, certo. Quindi in questo abbiamo veramente dell'eccezionale. Veramente. Abbiamo una valanga di, eh, di domande, non so proprio come, allora, al volo, di capire, sono tutte lunghe, allora, dice, in quelle famiglie, chiede Carmelina, in cui non ci sono più discendenti e il cognome finisce di essere tramandato, cosa vuol dire? Che il karma familiare si è estinto? Beh, magari, <ride> no. Beh, quello, quello però è detto bene, stai parlando di un karma familiare. familiare, familiare. E poi lo stai, lo stai portando avanti sul meccanismo del cognome del padre. Esatto, esatto. Perché eh. se abbiamo appena finito di lo dire... Qui l'italiano, che... perdonami, perché in realtà esatto. poi se passiamo a noi qua in Spagna ci sono tutti e due i cognomi. Quindi... Esatto. E abbiamo eh. appena finito di dire che ai tempi di Gesù valeva la madre. Esattamente. La madre perché... era... È fuori un po' da, da, da, dal discorso, è solo una questione poi di per come funzionano le cose così, in realtà. No. Ehm, aspetta, eh, andiamo allora non poi. La risposta, eh. la risposta è sì. finisce sì. quello che sembra una, un lignaggio di un dato cognome, ma continuerà in altro modo la famiglia. Sì, c'è una rinascita in un certo senso. Ogni ah. volta che c'è una morte, c'è sempre sì. una rinascita. No? aprono nuovi filoni, sì. Quindi è come se fosse, diciamo, prosciugato qualche cosa, come se quel qualcosa non, fosse, non, non servisse più e quindi c'è bisogno di una rinascita. Okay. Quindi Angela ci dice, aspetta che... Angela, ciao. Dice, grazie Fabrizio per il tuo modo di spiegare, grazie Pamela, hai un fratello d'anima fantastico. Io tutti così. <ride> Che bello! <ride> Allora, poi, eh, ah, senti, Monia ti chiede, mio figlio è andato nell'altra dimensione a 18 anni, lo zio anche più o meno alla stessa età e il prozio uguale, questo è un karma? No, non è un karma, l'abbiamo spiegato prima. Sono procedure, protocolli evolutivi che tendono a ripetersi. È un campo sistemico familiare, utilizza in questo caso è una matrice temporale perché 18 anni è una matrice temporale utilizza questa matrice su determinati maschi da come ho capito su, su marte, marte marte in questo caso è identificativo di un figlio maschio di un fratello di qualcuno o di un, di un uomo però non padre non marito se nel tema natale di questo ragazzo, quello che se n'è andato a 18 anni, trovassimo Marte in Scorpione. Faccio solo un esempio: eh? o Marte in Scorpione congiunta a Saturno in Scorpione. Cercheremo di trovare, ad esempio, in ambito costellativo sistemico, quali sono stati i primi eventi che hanno portato un giovane di 18 anni a. A, eh, andarsene così velocemente. E creare in qualche modo un danno, tra virgolette, che poi si ripercuote sulle altre generazioni. Qui bisogna ricordare: se un'anima sceglie di incarnarsi in quella posizione lì ha anche scelto di andarsene, per quanto sia difficile dirlo e ammetterlo. O ci diamo eh, una regola che va bene per il bene e per il male o non ce la diamo, ma se non ci diamo regole si può spiegare tutto, il contrario di tutto, con le regole invece un attimino di logica c'è. E la logica cosa dice? Che se decidi se è giusto e immagini che decidere il momento, il luogo e i genitori sia una cosa accuratamente scelta dall'anima per fare il suo percorso, eh, non possiamo poi dire beh, morta a 18, poteva andarsene a 22, forse è un danno, era meglio che stava fino a 36 o 40, non, non esiste un discorso così. Ecco, si fa quello che hai fatto, si va a vedere se c'è una situazione che tende a ripetersi. E allora si parla di un lignaggio, mm -hmm. si parla di una debolezza del lignaggio maschile, di un evento che ha creato un certo tipo di situazione e le anime che vogliono andare a provare quel tipo di situazioni e di esperienza si incarnano in quella famiglia poi dopo giustamente guarda che cosa può aver prodotto l'essersene andato di questo ragazzo a tutti quelli che stanno nella famiglia in che modo il suo andarsene in quell'età può avere avuto un'evoluzione per quelli che stanno dentro casa va considerato anche questo no? senza dargli un taglio né positivo né negativo ma essendo abbastanza neutro e così abbiamo risposto anche a Carmela Rizzo che dice, due fratelli muoiono a distanza di dieci anni con lo stesso tumore a 50 anni, tutti e due, che cosa significa? Eh, eh, che cosa significa? Funziona un funziona po' nella stessa cosa. famiglia terza lì maniera. funziona così, eh, certo, sì. quella famiglia lì funziona così. Però sì. vedete, no. ci fermiamo sempre alle stesse cose, ci fermiamo sempre alle morti, supponendo che siano il problema. Eh, viviamo scansando questo problema e sperando che venga il più tardi possibile. Recentemente ho visto un film dove un'entità un aveva la possibilità di mandare a tutti quanti la loro data di morte. È stata una cosa, è la prima volta che vedo questa, questa situazione, che incontro questa situazione, ma pensate a quanto potrebbe essere potente. In India lo fanno, eh? in India se vi fate consultare in certi tipi, in certi ambienti, vi danno anche la data di morte. Vera o falsa che sia, però ve la danno. Mm. E in qualche modo voi vi dovete confrontare col fatto che questo periodo che avete vi verrà voglia di chiedervi cosa ve ne fate di questo tempo. Vi verrà forse un po' d'ansia, penserete perdendo tempo o forse darete al non fare niente l'unico valore eh, giusto per questo tipo di situazione ognuno reagirà in maniera diversa ma pensate che deterrente evolutivo che deterrente evolutivo potrebbe essere se una persona sapesse quando se ne va invece che come stiamo facendo ormai da secoli fare di tutto per non mm -hmm. pensarci e fare in modo, anzi, di dire che porta sfiga a chiunque ne parli. Eh, quando, sì, in realtà, è quando in realtà è forse una delle cose più rivoluzionarie, le più grosse rivoluzioni nella vita di una persona è quando i genitori se ne vanno. Eh, già. Ci sono dei cambiamenti profondi, eh, si, si, ci si trasforma come non mai, sì, certo. a qualunque età. Sì, è vero. Eh, e quindi... Ce la fai un altro pochino, sono le 23 Fabri, perché vai. te vola. Ce la fate? Eh, ci stanno 81 commenti. Vai, <ride> Facciamo... Fai, fai un'altra domanda, vai. Okay. E, no, ah, Oriana eh. giustamente diceva, letto così invece che nell'accezione negativa il karma diventa quindi un motore per il cambiamento e il miglioramento, non solo nostro ma di quello che ci sta intorno. Esattamente, quella, quella è la grande cosa poi giustamente. Poi, eh, eh, grazie, grazie di tutto. Eh, grazie veramente ma guarda poi aspetta chi è che dice Oriana dice diretta di eccezionale interesse Fabrizio un pozzo di conoscenza Oriana io voglio sottolineare questa cosa Fabrizio tutto questo lo fa a memoria capite qual è la cosa straordinaria non ha bisogno tutti, non... è incredibile a me sembra di non ricordare nulla ragazzi eh, voi, Dai, no, è stato bellissimo che ha capito tu stai con lui allora parlare, no, e allora è normale che tua sorella e tu dici già cioè, sai che c'è una sorella no non lo fa in maniera evidente lo fa così è un parlare intuitivo non ma te ne, ne, ne rendi che, conto ma è incredibile che, se una persona come te è un sagittario quindi ha giove Importante. Ci sono persone che sono della bilancia che hanno venere importante o magari hanno ascendente bilancia e quindi hanno venere importante. E se quell'ascendente è riferito ad esempio alla madre o al padre, vuol dire che il padre o la madre hanno una sorella venere che diventa in qualche modo fonte di ispirazione, aiuto o ingiustizia, perché ci sono anche delle sorelle che rompono i coglioni, quindi che no? in qualche modo sono frutto di ingiustizia, no? E oppure quando avete un ariete ah, dentro ah, casa, che sia la luna, il sole o l'ascendente, state pure certi che da qualche parte un figlio maschio, un fratello maschio, è presente nella vita di quelle persone. E siccome la riete è sparta, i figli maschi avevano un loro valore e avevano anche un loro compito, che è quello di dimostrare il loro valore attraverso gesta e quant'altro, eh, una donna dell'ariete non vuole un marito. Vuole un eterno amante. Se quindi il marito dopo un po' si rilassa, lo butta giù per le scale e certo. esce in macchina col figlio maschio, andando a giocare a tennis, andando su, andando giù, eccetera. Se invece è una donna del leone governata dal sole, anche all'età di 15 anni non avrà un fidanzato. Lei ha un marito, perché per lei i giochi di ruolo, marito, moglie, nel segno del leone sono sacri. Quindi siamo predisposti, come dire, a, dei, a leggere la realtà in una data maniera. Ma la leggiamo così perché poi la realtà ci si presenta così, per una legge di sincronicità. E okay. questa è l'affermazione che Dio esiste e che casualmente non succede niente, non esiste una casualità. L'ultima frase, frase di Ermete Trismegisto che dice... Eppur eh, il caso non esiste e le eccezioni non sono altro che una legge non riconosciuta. Quindi, come se eh, volesse mettere molto in chiaro che nel momento in cui ti siedi a osservare come la luce mette ordine nella vita di tutti i giorni, ti accorgi anche, questo lo dico solo per relata, refero, vi dico solo quello che diceva il vecchio Osho, diceva non, non cambierei una virgola di tutto quello che mi è accaduto e di quello che voi siete davanti a me in questo momento, perché è perfetto, così com'è. Difficile da immaginare. Pure... Difficile da immaginare. Però suppongo che in una visione esageratamente eh, di apertura di coscienza si arrivi effettivamente ad abbracciare tutto quello che abbiamo intorno posso solo supporre questo è che non esista più il dualismo di qualunque tipo e una persona sceglie di essere qui in questo momento e di vivere questa vita così com'è penso che sia uno dei gesti di massima evoluzione sulla terra prendendo al contrario uno che si lamenta sempre come una persona che non ha voglia di evolvere Ah beh, senza dubbio, certo, come il vittimista, no? Esatto. Ad ogni modo, io dico sempre questo Fabri, nonostante tutte le cose, eh, non vorrei non essere qui in questo momento <ride> che è cruciale, veramente. <ride> Cioè, e nonostante tutto quello che abbiamo vissuto, che vivremo, no? Personalmente, di gruppo, quello che sia, ma in un momento così storico, talmente importante, non per tutto quello che accade ai virus, quelle sono cose secondarie per quello che molto più in alto sta accadendo, capito? Perché è tutto ciò che accade nella, nella materia, nella parte fisica, quella che tutti guardiamo ogni giorno, ma quando saliamo un po' invece è anche molto più ampio ed è forse lì in realtà che dovremmo volgere il nostro sguardo senza fare no litigi de, de, de, de, da bambini dell'asilo nella parte fisica terrestre tante persone mh, eh, Fabri di sta, stanno dicendo eh, ma devi tornare eh, lo, vi rivogliamo. eh Fabri certo certo ma per portare Fabrizio voi non avete idea Bene. Ne parleremo. Diciamo ne parleremo. Se, ne parli, se lo chiedi tu sarà difficile che non succeda, però magari passerà un po' di tempo, però grazie, eh, è un grazie. piacere, è stato un piacere mio e penso che è abbastanza raro trovare persone dove si possa dialogare di questi temi in maniera così aperta e disinvolta, no? È vero, sono molto aperti tutti. Senti, ti chiedono dove ti possono contattare. No, non mi contattate che non c'ho tempo. Lasciate perdere. Lasciate perdere. Eh... Quelli che sono più ariete degli altri e non demortono, quelli che sì. sono ariete e non demortono, possono provare a cercare su internet www.astrosofia.org. Ora sito... lo scrivo solo. Così. Nel, vecchio sito, nel vecchio sito troverete il numero di telefono e avrete forse qualche indicazione del, di che cos'è l'astrosofia, di cosa facciamo, che cos'è una seduta privata, come si fa, che cos'è l'accademia, forse c'è anche scritto quello. Bellissimo, ragazzi sono andata... Ah, guarda, ho seguito qualche sua lezione, sono rimasta proprio meraviglioso. Ha ragione Maria Luisa che dice molto difficile, è un grande studio, un nuovo mondo da scoprire. Hai ragione, guarda, tante volte io mi chiedo come si possa, no? A volte sento delle persone eh, parlare dell'astrologia come se fosse una cosa, di. No, per carità, pure. chi sì. veramente sì. si avvicina sa quanto è difficile difficile è complesso ecco senza dubbio devi molto... ammettere che è molto difficile renderla semplice bravissimo e questa è una delle cose che effettivamente fai fabri fra i tante molto bene molto bene e, grazie di aver e difficile sì. e grazie di aver eh, diciamo elaborato l'astrosofia perché ha un linguaggio molto più vicino alle persone quindi era, grazie era era era molto egoistico, volevo che spiegasse le cose a me. Poi, quando ho visto che serviva anche ad altri, ho passato parola. E in questo ho leggerità. Alleggerito, alleggerito, certo, senti, faccio, facciamo fare una risata. Giuliana Biazzo: si, sì, ariete ascendente Ariete, figlio maschio e nessun uomo, più felice di me nessuno. Ah, e se uno <ride> quinta il leone. Un casotto, troppo bella questa diretta, fatene ancora. Giuliana è fra le più simpatiche, le persone più simpatiche che abbia mai conosciuto. Saturno in quinta c'è? Saturno in quinta, sì. Beh, lei potrebbe lavorare facendo divertire gli altri. facendo eh, Infatti, guarda, cioè, è meravigliosa. Il è leone è lo spettacolo, la quinta casa è il divertimento, Saturno in leone è alla Valentino Rossi, è uno che tutta la vita lavora mm. giocando. Lavora giocando. Lavora giocando, è veramente un piacere stare con lei, guarda. Eh, allora Paola Tassoni dice: il migliore dei tuoi insegnamenti è tutto è perfetto così com'è. Esattamente, che poi è proprio no, dove arrivi quando inizi a capire un po', no? diciamo, ah, ma è proprio così. Certo, certo, certo. <ride> è vero. Grazie Melina, grazie Letizia, grazie a tutti, Tori, Sabrina, a tutti veramente. Ho messo, ho scritto com'è il, il sito. Grazie. No, grazie. Ci, ci, dice, ci avete scritto, eh, ci, iscritto, ma, ci avete fatto un regalo prezioso, diretta meravigliosa, grandi entrambi. Grazie infinite a tutti voi. Grazie davvero. Grazie a tutti. Grazie Barbara. Eh, tua moglie Barbara Batti che sta appunto mettendo eh, alcune, eh, eh, sì anche lei insomma ha messo eh, il sito. Ha creato delle connessioni, sì è stata esatto. brava. Sì. grazie Barbara, grazie. Un abbraccio anche da Javier a voi due immaginate. a tutti che state ascoltando, molti di voi lo conoscono, sempre illuminante. E, e, Antonie, e Antonia Delfanti scrive, condivido pienamente, la scuola di Fabrizio è stata una rivelazione mia e delle persone che amo. Ah, Grazie bello, Gabriele, bello. ci dicono delle cose esagerate, quindi ovviamente non le leggo. <ride> ci Abbiamo il cuore debole, non le legge. No, no, non leggo niente. Facciamo, ci sono altri 28 commenti che io non riesco ad andare giù a vedere, però sicuramente saranno per salutarvi. Abbiamo fatto una, una eh, serata lunghissima. Grazie per essere ancora veramente tantissimi con noi. Io ringrazio veramente tanto perché domani eh, è un giorno lavorativo. Ci sono 160 persone ancora che hanno seguito fino alla fine. Grazie Fabrizio, grazie a grazie ciascuno a voi. di voi. Grazie Enrico che ci ha dato questo spazio, grazie, ad grazie. Anna. Dal grazie mio cuore Anna. al vostro cuore, dalla mia anima alla vostra <ride> anima. <ride> a presto, grazie a tutti, buona serata, grazie. Ciao, Aspetta, Fabri, eh, che cerco di chiudere. <ride> Ciao ragazzi, grazie aspetta che non non riesca a chiudere là quindi niente Fabri ti saluto anche io da qui ti avrei voluto sì. salutare dopo se no rimaniamo chi... tutta la notte ti richiamo, ti, ti richiamo domani per salutarti va bene va bene buonanotte un bacio a tutti grazie ciao, ciao. Mio. grazie ciao Fabri ciao.